Ed eccoci arrivati nel meraviglioso parco di Kichijoji C'è una maledizione legata a questo parco Si chiama Oyakudon Questo è il mio primo tentativo eh. Le cose che preferisco sono fare palestra, fare musica e giocare ai videogiochi Va bene! Buongiorno a tutti La giornata di oggi non poteva che iniziare con un coffee da Okinawa Delle proteine e anche la vena. Assaggiamo Mmm. E post colazione anche oggi si va in palestra Quindi ci vediamo subito dopo Due ore e mezza mi sa so che durerà la routine di oggi Ma comunque ci impegneremo A dopo Oh, vabbè, abbiamo finito la palestra. Mi bevo adesso questa perché mi sono dimenticato di portarmele le proteine. E adesso vado a comprare due benti perché mi viene a trovare un cantante che dobbiamo scrivere una canzone. Quindi inizieremo a parlare. Non sarà un featuring, è proprio una canzone per lui. Comunque, vabbè, non posso dirvi chi è purtroppo, però vi dico che è molto famoso. Qui pronti per comprare l'obento, si apre qui e gli si dice! E to obento ni nikuma yo ki to tzu to. のですかはい。あと 1つ。 Ah, Vabbè e siccome mi ha detto che Io ho preso lo yakudon normale Invece il mio amico ha preso il Ninniku che sarebbe quello con l'aglio e la maionese Ninniku maio. o bento e ha detto che Quello lo fanno subito comunque mi ha detto 7-8 minuti Poi torno là e me lo prendo Comunque sono carinissimi là, mi piace troppo andare lì Quindi mi sono detto nell'attesa vado a vedere se c'è Qualche bel giochino da comprare io sono un po' Nerdino devo dire palestra Videogiochi musica sono abbastanza noioso Poi faccio anche i modeling e i lavori Così, però se devo essere sincero io le cose che preferisco sono fare palestra, fare musica e giocare ai videogiochi Vabbè oh sono fatto così Ecco qua il buco Che c'ha tutti i giochi usati Vediamo cosa c'è di bello È tipo la seconda volta Che compro questo gioco Ma lo voglio giocare L'ho dimenticato in Italia Quindi mi sa che compro questo È costato meno di 2000 yen Quindi con 15 euro Mi sono preso il gioco E pranzo per due persone Fantastico L'altra volta che ero andato A comprarmi Revelation 2 Resident Evil Revelation 2 Mi avete chiesto com'era L'ho finito Mi è piaciuto tantissimo Soprattutto le avventure con Natalie Sono state le mie preferite A voi vi è piaciuto? Qualcuno lo conosce Biohazard Che voi lo chiamate Resident Evil, Resident Evil, Revelation 2 Fatemelo sapere nei commenti Vabbè adesso vado a prendermi due Bento E poi me ne vado a mangiare col mio amico Eccoci qua, a proposito Giusto che non si danno la mano in giapponesi Io mi sono preso questo qui, eh non si vede bene Però lo vedrete dopo Eccoli qua. Adesso devo stare attento a non farlo cadere e a non ribaltarlo come ho fatto le ultime due volte. Perché sapete che io sono un disastro. Ed ecco qua il mio vento. Il mio vento con questo si chiama Oyakodon, che praticamente sarebbe, vorrebbe dire genitori e figlio. Infatti sarebbe il pollo, sarebbe il padre. E poi il figlio sarebbe l'uovo, no? Quindi questo è Oyakodon si dice in giapponese. E adesso me lo mangio per voi. Che bello, ancora bello caldo. L'hanno appena, appena appena cucinato. Voilà. Guardate che aspetto magnifico che ha Assaggiamolo Siete pronti? Buon appetito Mmm che buono Ed ecco qui l'altro Vediamo che aspetto che ha Voilà Oddio Ovviamente ho fatto un po' un cesso Come potete vedere a portarlo Però sarà comunque buono Assaggiamo una akarage Mangio per voi Itadakimasu Si sente proprio il sapore dell'aglio È veramente buonissimo Beh io mi pappo questo per voi E ci vediamo dopo pranzo Ciao ragazzi e adesso si va a fare un giro a Kichi Joji siete pronti? Tan, tar, tan. Ecco vabbè è domenica, quindi buona domenica a tutti. Guardate la gente che c'ha la domenica che ci giochi. Come prima cosa entriamo al Marui. Apriamo i buoni che useremo adesso al Marui. Vi ricordate l'altro giorno che ci hanno dato tutti questi buoni da spendere? Quindi andiamo a spendere un centinaio d'euro al Marui con tutti i punti. Siete pronti? Ed ecco qui il primo acquisto, questo caffè che adoro. Ragazzi, ho deciso di comprare tutto l'indispensabile per cucinare la cucina indiana, quindi preparerò un naan e mi prendo anche due curry. Qua ve lo fanno anche provare il curry. Abbiamo optato per questi due curry qui, quindi ci sarà... Sebastiano Serapini, Master Chef Siete pronti? Beh non sarà Nel video di oggi però in uno dei prossimi video Vi farò vedere come si cucinano Le nan uhuh! Quindi mi metterò anche a fare le decorazioni Anzi non li prendo al cioccolato Mi prenderò questi buoni biscottini al cioccolato E metterò le decoration Già prevedo grandi successi in cucina Adesso ci spostiamo a prendere Un po' di sughetti pronti di Muji Prendo di Kazumi che io adoro Che sarebbe quello al nero di seppia Poi prendiamo il sugo al taraco che sarebbe le uova di pesce tara Tra l'altro il pesce tara si mangia anche in Svezia eh? Non è che sia sta cosa così strana Non so come si dice in italiano però ne prendiamo anche qualche salsa del riso Questo praticamente lo mettete dentro Una sui hanky E lo mettete assieme a questa salsa E poi verrà eh, praticamente il riso Fatto con i vari gusti Sicuramente ne prenderemo uno Non so quale perché eh, mi ispirano un po' tutti eh. Possiamo anche prenderceli tutti eh, in realtà Ci prendiamo lo splendid alfonsino, Poi ci prendiamo le patatine alla patatina viola, Ho usato i buoni anche qui Ma guardate quante cose abbiamo preso con 25 euro Comunque ragazzi il Muji c'è anche a Los Angeles Non so se c'è anche in Italia Me lo scrivete nei commenti Stasera faremo anche i biscotti decorati Quindi non perdetevi la prossima parte del video A dopo Vi ricordate quando vi ho fatto vedere la mia menager gnocca Che vi ho detto a chi ci giochi C'è lo stesso negozio che però costa meno Eccolo qui Che vende cose usate di marca eh, A prezzi vagamente più bassi Qui dentro non, non posso fare riprese però è, è veramente un negozio dove vende soltanto stickers Quindi adesivi E c'erano anche quelli ufficiali di Resident Evil E chi non vorrebbe una statua di Buddha bella e illuminata? You love, love, love Thank you. Ed eccoci arrivati nel meraviglioso parco di Kichijoji È meraviglioso questo parco? Poi c'è questo bel venticello Se sta che è una favola Guardate quanto sono alti gli alberi qui uh. Comunque ragazzi So che questo parco è una gran figata È veramente bellissimo Però dovete sapere che c'è una maledizione Che si crede dietro a questo parco Perché praticamente nel 1994 Era stata uccisa una persona Per qualche specie di set o comunque rituale strano E sono stati è stato poi smacellato in 27 pezzi E sepolti vari pezzi intorno a tutto il parco Quindi da lì c'è un po' una credenza Una noroi, si dice Una maledizione legata a questo parco E vedete ragazzi quante barche che ci sono Purtroppo da quando c'è stato Quell'evento trattino maledizione Tutte le coppie hanno paura ad andarci Perché si dice che se si va a fare un date qui Su sta barchetta ci si lascerà Quindi la maggior parte delle giappine preferiscono non quindi non invitate una giapponese a fare date qua su questa barca Perché forse non sarebbe contentissima Ecco Tra l'altro in questo parco c'è anche il museo di Ghibli Quindi chi volesse andare a vedere può andare qui Però dovete prenotare in anticipo eh. Uh, Questa Jido bike, Ossia vending machine Distributore vende... La morte, vabbè, continua questa con maledizione No, comunque perché è super carai, quindi super piccante Ma guardate quante minchiate che vendono qui Qua ti vendono gli insetti, in questa cani invece, in questa lattina invece c'è il riso E qua invece c'è una torta Guardate che belli questi portafogli con i micetti Le sfere di Dragon Ball Guardate che belli questi distributori decorati Ci sono anche coi Sakura Se andate a Kitche c'è, Joji dovete assolutamente andare a mangiare da Va Bene Va bene? Vabbè ragazzi è arrivato il momento della cena Con il prosciutto Un po' di sparkling wine E poi abbiamo BTL al Sando Quindi ce lo mangiamo per voi Alla salute E adesso ci spostiamo da Kichijoji ad Asagaya. Comunque volevo ricordarvi che Kichijoji è il posto più eh, sumiessui Quindi dove è più facile vivere Diciamo più comoda la vita Qui eh, a Tokyo almeno Una rivista ha detto ciò Bene ragazzi, siamo arrivati a Asagaya. What is your favorite song from SEBA FIRE? Fire. Fire. Asano hikari abite. Memagurushi hibi o mita. <laughs> Asanohikari abite. Memagurushi hibi o mita. A farci il secondo spuntino vediamo un po' io adoro questo negozio è proprio fuori dalla stazione di Asagaya ma è veramente buonissimo se siete ad Asagaya venite qua perché è buono però oggi andiamo a mangiare i takoyaki che sono qui quindi non è che abbiamo fatto sto gran sforzo però Finalmente assaggiamo i takoyaki Buoni, veramente buonissimi Poi questi sono anche piccanti Se siete ad Asagaya provate questo posto Vabbè, buon appetito E adesso me ne vado al comedy a pagare tutte le bollette Ragazzi adesso provo a fare questi biscotti decorati Intanto mi prendo un piatto Apriamo queste Sembra di fare art attack Qua tre biscotti Dovrei fare i biscotti delicati. Apriamo anche questa Non so assolutamente che design, design fare Apriamo queste Proviamo a fare i biscotti dedicati li farò, Oggi li farò alla fragola Cosa potrei scrivere? Mio Dio, è la prima volta che lo uso Ci riuscirò? Non esce qua Mi sa che non mi prendono a Masterchef Ma boh, come si fa? Ho scoperto che eh, vanno scaldati prima di essere usati Ok mettiamole giù una Scusate a questa parte Una, due e adesso bisogna aspettare per 3 minuti Quindi ci vediamo passati 3 minuti Vabbè questo è il mio primo tentativo e eh? Poi miglioro sono sicuro Non so se sono io l'incapace ma Vabbè diciamo che questo era il primo tentativo I prossimi verranno meglio Proviamo il prossimo Ho oh, più aspettative per il prossimo Il prossimo lo facciamo bello bianco Facciamo la base bianca e poi lo riempiamo Vediamo cosa potrei scrivere Visto che siamo arrivati a 20.000 iscritti Faccio 20.000 Uh, 20... Eh, no facciamo 2018 anzi che è l'anno in cui sono arrivato a 20.000 iscritti sul canale di italiano Qua ci sono due gabbiani, bello no? Questo, questo è venuto benissimo Poi il prossimo cosa potrei fare? Il prossimo non si vedrà niente perché è cioccolato su biscotti al cioccolato Quindi cosa potrei fare? Ah prendiamo dai commenti, ecco l'ultima persona che ha commentato adesso si beccherà un mio bellissimo un mio bellissimo biscotto vediamo che ha commentato l'ultima persona è stata come in uno specchio cavolo proprio uno con non si vede niente vabbè devo, devo scrivere come in uno specchio come in uno lo, lo scrivo in corsiva per quello che si legge male eh. uno specchio questo è per te e l'ultimo vi faccio dedico questo invece a Yari che mi edita i video grazie sempre Lilletta che fa i voice over dei miei video È sempre scritto in corsivo eh Ok Questo è per voi Metto anche un fiore di hanami Un fiore di ciliegio Ecco qua Oh i fiori di ciliegio mi vengono bene Non oh, ne metto due già che ci sono Vabbè eh, direi che Io speravo venissero meglio ma Comunque questo è il risultato Questo è bello no? Questo è un art attack Ho fatto il cuoricino per voi Avete capito chi è questo vero? Questo è un art attack Questo avete capito chi è? Questo è art attack sì, è proprio lui Doraemon però non ho il blu quindi è venuto così Pazienza, vi piace però è carino dai E questo è l'ultimo dove c'è scritto grazie in giapponese ovvero Arigato e Infatti è proprio quello che vorrei dirvi a tutti voi che state guardando questo video Grazie per stare con me in questi Day in My Life a Tokyo Spero che vi piacciono questi video di visita quotidiana Anche se non è che tutti i giorni ci sia qualcosa di fantastico da fare Però vorrei condividere un po' per giorno la mia vita quotidiana che sto facendo qui a Tokyo Quindi un abbraccio e ci vediamo al prossimo video Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store!